Qua non servono più adesso. Ciu-ci. Grazie, a Gesù. Ora, altro ti faccio vedere, fai vedere i cammini. Nonna, fai vedere i cammini. No, aspetta, ma io vedere. Gloria, sti scioccare. Perché sei scioccato? Io non so sono, sto Vai, cammini, fai vedere, fai vedere, vai. They come here, they come here They come here, they come here They Oh. here, they come here What are I guess you it should It's really tight for that It's really tight I have the bar Bye, yeah non è che se ci fosse qualcosa... No, è e se sì. Gesù da guaritare, da guarito, Che <laughs> senti? Se mi Papà, eh, no, fa un papà, papà, eh, mi fanno un ballo. Papà, papà. No, no, no. E se ci sono da da guaritare. <laughs> e se ci sono <è> da guaritare, <laughs> E Ti Papà, dopo un <laughs> Dici, un saluto dalla da, da, da sua e c'era, vai! No, non si no, sono troppo no,